Benvenuti spettatori di Le Fonti TV ad una nuova puntata del nostro Agora Marketing, il format originale di Le Fonti dove analizziamo i trend e le ultime tendenze del mondo del marketing e della comunicazione. Oggi lo faremo in compagnia eh, di Romeo Repetto, CEO di Leo Burnett Italia, un'agenzia creativa parte di Publicis Group. Benvenuto. Dottor grazie Repetto. mille, grazie, grazie dell'invito. Grazie a lei per essere qui con noi. Partiamo innanzitutto ecco, da una panoramica generale perché Leo Burnett nasce nel 1935, quindi una storia eh, davvero lunga e prestigiosa, nasce però in un contesto non semplice, siamo a pochi anni proprio dalla crisi, la grande crisi, il crollo della borsa di Wall Street del 29 e diciamo paragonando la situazione attuale anche oggi non ci troviamo in un contesto particolarmente favorevole e dal punto di vista economico naturalmente anche dal punto di vista delle tensioni geopolitiche. Ecco, in un quadro così complesso quali sono le strategie che state adottando per cercare insomma comunque di portare avanti il vostro lavoro. Sì, Leo Burnett nasce il 5 agosto del 35, fondata proprio da Leo Burnett che era un giornalista che si è lanciato in questa avventura e eh, Leo Burnett è nota anche come The Apple Agency, l'agenzia della mela, perché Leo Burnett... Eh, aveva messo sul tavolo un cesto di mele che offriva alle persone che arrivavano in agenzia e i suoi amici giornalisti gli dissero che presto si sarebbe trovato agli angoli delle strade a vendere mele perché non avrebbe avuto successo. Fortunatamente, dopo così tanti anni, eh, Leo Burnett è ancora uno dei nomi più importanti dell'advertising e della comunicazione mondiale. Um, il periodo di crisi eh, tendenzialmente eh, genera eh, maggiore attenzione al proprio business. Uh, io credo che... Eh, la cosa più importante in un periodo del genere sia mettersi in ascolto, eh, mettersi in ascolto dei propri clienti, capire i loro problemi e creare una forte coesione di intenti, eh, diventare quelli che gli inglesi dicono reliable partner, no? un partner affidabile che capisce qual è il business del cliente, che lavora per il successo del suo business, che poi per la proprietà transitiva diventa anche il successo del business dell'agenzia. Mi viene da fare un commento a proposito delle mele, Beh, si vede che è un frutto che porta particolarmente <ride> bene insomma, nel campo del marketing e anche della tecnologia, <ride> esatto. eh, facciamo ecco, questa, questa correlazione, siamo partiti naturalmente dalle origini eh, di Leo Burnett, 1935, dobbiamo attualizzare il discorso perché lo scenario è fortemente cambiato, il mercato è cambiato e sono emerse anche eh, delle nuove dinamiche, delle nuove richieste da parte eh, della clientela, delle nuove esigenze, ecco voi come vi approfondite? A questo mercato che cambia, a queste nuove esigenze dei clienti? Allora, innanzitutto Leo Burnett è un'agenzia fortemente fondata sulla strategia, uh, è qualcosa che è stato fortemente voluto e uh, in ogni progetto cerchiamo di porre delle solide basi strategiche. Um, e ovviamente cambia uh, il mercato, noi dobbiamo non assecondare, ma come dire uh, cercare di uh, muovere noi stessi il mercato in maniera tale da poi conseguire quelli che sono gli obiettivi che ci vengono posti. Io credo che eh, il mercato oggi sia passato dalla comunicazione all'esperienza. Eh, I punti di contatto sono molteplici, eh, soltanto cinque anni fa magari si pensava alla stampa, oggi alla stampa non pensa più nessuno, non credo che la televisione così come la concepiamo noi, nonostante l'Italia sia un paese fortemente concentrato sulla televisione, abbia eh, ancora particolari chance in futuro, mentre invece il contenuto video rimane principe e, eh, e devo dire che eh, qualsiasi altro tipo di media, social, web e quant'altro, vediamo quanto uso ne fa. Per cui eh, credo che sia assolutamente importante eh, concepire eh, un messaggio che sia eh, conforme al nuovo panorama media che eh, viviamo. Sta evolvendo chiaramente esatto. ecco, dove i social sicuramente la ecco, fanno, fanno del... da, da padroni esatto. in un paese dove giustamente ha sottolineato la televisione è stato per anni il mezzo principale, io ricordo una famosa battuta di Paolo Bonolis che diceva siamo tutti figli del tubo catodico, per tanto sì. tempo è stato effettivamente così, poi ovviamente insomma, l'irruzione del digitale e della tecnologia ha cambiato completamente le carte in tavola, sì. ecco negli ultimi anni Leo Burnett ha intrapreso con un percorso di integrazione eh, del L'offerta, ecco ce ne parla nello specifico che cosa significa? Allora um, in realtà uh, siamo riusciti a far parlare le diverse anime dell'agenzia, mm -hmm. uh, Leo Burnett viene sempre vissuta come l'agenzia quella che fa le grandi campagne per quei grandi clienti che passano solitamente in televisione, non è esattamente così, uh, devo dire che abbiamo fondato l'agenzia sulla strategia, la strategia che porta avanti Uh, quelli che sono un tempo erano uh, le diverse, diversi silos dell'agenzia stessa, no? perché ognuno andava avanti per conto proprio. Il lavoro che abbiamo fatto è stato quello di metterlo insieme e cercare di fare in modo che si parlassero. Uh, noi abbiamo una parte ovviamente di comunicazione classica, ma poi c'è anche tutta la parte legata al digitale, uh, che... Fa progetti importanti, cioè non è una web agency, ma gestisce progetti estremamente complessi, anche di back-end. Eh, e poi abbiamo la parte che noi chiamiamo di design, eh, mm. è una parte eh, che è in Leo Burnett da oltre 20 anni e si occupa di branding, si occupa di identity, si occupa di architettura degli interni, quindi veramente a tutto tondo. E eh, infine eh, ci siamo scoperti essere, avere una competenza anche sul mondo pharma. Uh, poi ovviamente facendo parte di un grande gruppo tutto quello che non riusciamo a fare noi abbiamo un gruppo di 1300 persone che ci aiuta qualora non avessimo l'expertise verticale necessaria. Certo ecco veramente tante anime insomma, diverse sì. che si integrano poi eh, insieme. Volevo ecco, approfondire la questione proprio dell'expertise in un campo particolare come quello del design. Se ci fa qualche esempio nello Ass specifico. Assolutamente sì allora, eh, la uh, parte di design in Leo Burnett nasce oltre vent'anni fa uh, per un operatore telefonico che non esiste più che si chiamava Blue. Uh, noi con Blue iniziamo dal logo a fare qualunque cosa di questa epopea, di questa brand uh, che era veramente all'epoca un uh, grande protagonista nella comunicazione del mondo delle telecomunicazioni. In questi vent'anni eh, abbiamo lavorato per clienti captive e abbiamo lavorato per clienti non captive, eh, ma devo dire che si va da eh, Compass, a Philip Morris, a Fini, a eh, Coca-Cola, quando avevamo Coca-Cola, quindi devo dire tantissime, tantissime, eh, tanti clienti con tanti lavori fatti in diversi ambiti del design. Certo, ecco, questo insomma, citato dei colossi, insomma. Sì, dei poi, nomi, ecco, grandi e piccoli, l'importante è fare bene il lavoro. Chiaramente, chiaramente. Ecco, ovviamente per un'agenzia come la vostra eh, il termine creatività è centrale, mm. ma il concetto di creatività è cambiato nel tempo, soprattutto negli ultimi anni con l'ingresso poi del digitale e della tecnologia. Ecco, se dovesse definire adesso che cos'è diventata, che cos'è la creatività, eh, che cosa ci direbbe? Allora, tanto la creatività eh, gode del vantaggio dei dati, eh, oggi riusciamo a indirizzare la creatività in una maniera sempre più focalizzata al raggiungimento degli obiettivi, a parlare alle persone giuste perché il dato non è a detrimento della, cre della creatività, anzi, la valorizza e fa sì che i creativi possano lavorare nella maniera più esatta possibile nella definizione del loro messaggio. Um, credo che creatività oggi sia esprimere nel miglior modo possibile e nel modo più corretto possibile quello che il dato ci dice e che la strategia fa sì di indirizzare il messaggio nel, nel, nel, nel, nel modo corretto. Quindi non c'è un'opposizione, non vedo un'opposizione, insomma, tra la parte scientifica, diciamo così, legata appunto ai dati e la parte invece creativa-artistica, c'è cioè un'integrazione, giusto? C'è un'integrazione, anche mm -hmm. perché comunque eh, la creatività serve per far ottenere degli obiettivi tendenzialmente commerciali ai nostri clienti, quindi non deve essere una creatività fine a se stessa, ma una creatività pensata con solide basi strategiche, con dei dati a supporto e in grado di raggiungere gli obiettivi che ci vengono dati. Chiarissimo, voi naturalmente ecco siete un'agenzia rinomata in tutto il mondo, il vostro brand è legato insomma a concetti come affidabilità, garanzia, eh, però ecco anche corporation grandi come la vostra in realtà alcune volte si affidano a dei testimonial per rafforzare il proprio posizionamento anche eh, sul mercato e tra eh, la clientela abituale, ecco come avviene questa scelta e a quale target pensate principalmente? Allora... Eh... Il testimonial è un agente dopante della comunicazione, sostanzialmente. Um, la prima cosa da fare, a mio avviso, è non scegliere un testimonial per avere un agente dopante, ma avere qualche che è uh, la persona, l'attore, il protagonista più giusto all'interno di una piattaforma di comunicazione. Um, faccio due esempi così uh, semplifichiamo. Uh, è dell'anno scorso uh, la campagna di McDonald's con Gali. Uh, bene, però era una piattaforma di comunicazione che si basava su un concept che era lo uh, sai solo se lo provi. Perché? Perché in quel periodo lì McDonald's stava cambiando la ricetta del Big Mac. Mm -hmm. Quindi come si poteva spiegare che era una, come dire... Un'amplificazione del gusto di questo iconico panino del nostro cliente McDonald's. Bene, Gali fece una canzone che non era intellegibile e semplicemente andando da McDonald's e quindi provando il panino si poteva avere la versione comprensibile. Dopodiché è evidente che intorno a questo c'è stato il concerto, ci sono state mille attività. Dall'altra parte, eh, per esempio un altro, un altro testimonial eh, che ha fatto la fortuna, credo, di un cliente come Compass, Credito al Consumo, che è riuscito a eh, sdoganare il credito al consumo attraverso una, un attore come Frassica uh -huh. che ha sì. reso tutto approcciabile e tutto molto simpatico di un tema che era particolarmente scottante. Poi oggi credo che sia difficile fare un distinguo tra testimonial e influencer, perché poi alla fine... Il mestiere è lo stesso, in modalità diverse, ma fanno quella cosa lì. Certo, comunque ecco una funzione che serve ad amplificare poi un lavoro comunque che, che sta dietro, una cassa ulteriore di, di risonanza che deve essere utilizzata insomma, ad hoc per, per veicolare poi alla fine eh, certi messaggi. Ecco concludiamo con una domanda in realtà che io rivolgo a tutti gli ospiti del nostro Agora Marketing per appunto capire insomma, la tendenza e il trend del futuro. Se dovesse individuare una parola chiave senza la quale non potremmo comprendere il contesto attuale, cosa sarebbe quale ci indicherebbe ah, una domanda di non facile risposta mm. uh, io credo che se lo riferisco alla mia professione sia sicuramente un termine forse desueto ma che è ricco di significati che è consulenza uh, essere in grado di uh, avere il trust dei propri clienti per i contenuti che portiamo da loro sul tavolo e uh, Ritorniamo all'inizio: sì. essere un partner di business a tutto tondo. Affidabile anche. Affidabile, certo. l'affidabilità è fondamentale. Benissimo, io la ringrazio molto grazie per essere stato ospite di questa puntata di Agora Marketing, io quindi ringrazio e saluto Romeo Repetto, CEO di Leo Burnett Italia, agenzia appunto creativa parte di Publicis Group, grazie, grazie ancora, grazie a lei per il suo contributo. E si chiude dunque questa puntata di Agora Marketing, non naturalmente la programmazione di Le Fonti che continua, quindi mi raccomando restate sempre in diretta con noi.